Eccoci qui e continuiamo a parlare di soldi e stavolta lo facciamo con una commercialista. Chiamo sul palco Laura Rubini. Ciao Laura, Ciao. benvenuta. Ciao, mi senti bene? Sì, ti sentiamo bene. Benissimo, perfetto. Bene, allora, eh, è il momento di dare risposta alle domande di molti e molte che sono collegati. Come faccio a calcolare eh, quanto dovrò pagare di tasse se sono in regime forfettario? Ti lascio la parola. Ok, grazie Alessandra. Un quarto d'ora controllo. Dunque, buongiorno a tutti intanto. E... Allora, eh, io ho voluto proporre questo talk, questo talk, perché intanto voglio dire una cosina tanto per presentarmi e eh, dunque ho fatto il mio primo freelance camp eh, Alessandra con se mi si però era credo il 10 ottobre del 2018 a Roma poi ce n'è stato un altro a Roma nel no? 2019 e poi sono di questi online diciamo a causa pandemia e devo dire che in quel momento mh, è stato il mio primo accesso no? il mio primo intervento in qualche modo in un mondo per me che fino a no, insomma, il giorno prima era abbastanza sconosciuto perché io sono già 27 anni che faccio la commercialista e, eh, come dire, ho fatto sempre la commercialista fino appunto a quella data lì, qua nel mio studio, in una maniera molto tradizionale. Sono una persona molto curiosa, avevo voglia di testare, insomma, no, questo discorso dell'online e quindi ho iniziato, ho, conoscevo già un po' Alessandra, quindi comunque... Diciamo che l'investo ufficiale in questo mondo nuovo per me presentarmi in qualche misura in maniera diversa è stato proprio ottobre 2018, 10 ottobre 2018, e il giorno prima, devo dire che il giorno prima è stata pubblicata eh, la mia pagina, il mio sito, che allora era solo una home page, il primo, la prima in assoluto. Perché faccio tutto questo preambolo? Perché sono passati oltre tre anni e quindi da parte mia, rispetto al lavoro, c'è stata un'evoluzione enorme. Qualcosa che io neanche avrei mai potuto immaginare, devo, devo essere sincera, non, non lo immaginavo proprio. Facendo sempre un altro passettino indietro, sette anni fa, quindi già oh, quattro anni prima del mio primo finanziamento, invece avevo iniziato a fare i corsi in aula. Corsi in aula per chi apre la partita IVA o magari ce l'ha già, però sta all'inizio e quindi ha, come dire, poca dimestichezza col fisco, no? Mettiamola così. Andando a fare tantissimi corsi, perché poi alla fine mi ho raccontato, ne ho fatti più di 30, ho avuto oltre 2.000 corsisti, quindi veramente ho avuto un contatto diretto con tutte le persone che dovevano aprire la partita io, già ce l'avevano e proprio come dire, mi viene da dire, ci litigavano, no? un po' con il fisco, non è una parola carina, però insomma parliamo così tra di noi è per dare il senso di una cosa, il fisco spesso è visto come veramente uno spauracchio. A molti fa quasi paura il rapporto col fisco. Io non ero consapevole di questa roba qua, di, queste, di questo aspetto. Quindi facendo tanti corsi in aula, poi iniziando anche tutti questi altri appuntamenti che ho avuto col freelance camp, anche in altre realtà, poi tan, tanto veramente anche di online, poi dopo causa Covid diciamo l'online sicuramente ha avuto un boom, ho fatto tanti webinar, ho partecipato a tanti e mi sono resa conto, ma proprio l'ho toccato con mano, quanto in generale per le persone sia complicato, quantomeno complesso il rapporto col fisico. Semplice proprio non lo è per nessuno, quello neanche per noi, va detto assolutamente che anche per noi è un incubo spesso e volentieri, però sicuramente per chi lo deve utilizzare, per chi ci si trova dentro un po' a suo malgrado, perché penso che in Italia ci sia un po' il concetto di aprire la partita IVA, spesso è quasi un obbligo, un bisogno, una necessità, di, di, raramente no? è proprio una scelta o un grosso desiderio, quantomeno questo è quello che percepisco io da tutto quello che mi arriva, che mi arriva diciamo da voi, da tutte le persone che poi mi contattano. Comunque in questi tre anni la mia presenza, chiamiamo la presenza online, sicuramente è cresciuta tantissimo e... Da un certo momento in avanti, le domande che mi sono arrivate, quelle che ho ricevuto, sono state veramente un numero incredibile, perché a tre anni che ricevo oggi una media di 5-6 mail al giorno, pensate, settimana, al mese, quante sono mail vostre? Persone diciamo come voi, molti magari può darsi che se ne ascoltate, me le avete già pure fatte le domande: che hanno 3000 dubbi, quindi domande su domande su domande o eh, gestisco diciamo, il mio gruppo Facebook, quello diciamo, gratuito, un gruppo aperto a tutti. Anzi, se vi interessa entrarci e ancora non ci siete, basta che andate sul mio sito e trovate la pagina Community e da lì vi potete iscrivere. Eh, il mio sito lo sapete www.laurarubinicommercialistaonline.it, abbastanza semplice. Tra l'altro se andate sul sito vi potete anche scaricare la mia guida fisco, sempre gratuita. E da lì, eh, ripeto, per esempio nel gruppo, oggi sono sto quasi raggiungendo i 5.000 membri ed è sicuramente un gruppo molto in target, si parla solo di fisco, lì non si parla di altro. Rispondo sempre a tutti, ve lo giuro, io rispondo sempre a tutte le domande che fate. Faccio anche delle dirette, ho fatto tantissimi webinar, I, i, nel periodo della pandemia ho seguito tantissime persone, ho aiutato tantissime a prendere i bonus e i contributi a fondo perduto, sono stata, oh, ci sono ore e ore e ore di video nel mio gruppo. Tutto questo cosa ha portato? Ha portato che io ricevessi un'infinità veramente di domande. Ricevendo così tante domande, alla fine è chiaro che mi sono ben resa conto di quali siano i problemi, i dubbi, le domande eh, vostre. Che magari per un commercialista forse non è così agevole no? capire che poi le persone hanno questi grandi dubbi, tanti timori. Quasi ripeto: certe volte la paura del fisco. Addirittura io vedo commenti della serie: no, no, ma non aprire la partita iVA perché tanto è un bagno di sangue. moltissime volte ho letto questa frase allora. Ora posso dire: intanto aprire una partita iVA col sorfettario. Ragazzi, tutto è tranne che un bagno di sangue. L'ho detto e lo ripeto sempre nei, nei miei video. Il regime forfettario è il più vantaggioso che esiste in Europa, non c'è niente di meglio del forfettario. Quindi se lo potete utilizzare, utilizzatelo e non vi state a fare troppi problemi perché veramente il carico fiscale e previdenziale insieme è bassissimo, non c'è niente di simile con nessun altro tipo di attività, né in Italia né tantomeno in Europa, questo ve lo garantisco. Però c'è sempre questa grande difficoltà cioè ripeto un po' di paura allora che cosa ho pensato che poteva essere utile riuscire a portare tutta questa difficoltà tutte queste perplessità riuscire magari a risolvere e dare un servizio un prodotto qualcosa che fosse utile a tutti perché? perché anche se io oggi spesso vi garantisco che io ricevo talmente tante richieste di consulenza che io non riesco più neanche a farci fronte non riesco a rispondere a tutti e a accontentare tutti perché veramente è proprio una questione materiale, no? di, di ore da mettere a disposizione. C ho comunque tanti clienti, uno studio da seguire, lo studio bisogna studiarlo tutti i giorni. Ed è veramente faticoso. Quindi ho pensato, intanto, come primo prodotto, e questo già c'ha un anno e mezzo, ho creato il calcolatore. Che cos'è il calcolatore? È uno un strumento semplice, un, un programmino programma, non è tanto un programmino, è un programma molto serio che io con il mio studio e i miei colleghi abbiamo tirato giù ed estrapolato ed è fatto sulla falsa riga, quindi identico alla dichiarazione dei redditi, ai due quadri della dichiarazione dei redditi che riguardano il settario. Uno è il quadro LM, qualcuno che si fa la dichiarazione da solo magari lo conosce, e poi c'è il quadro RR che è quello dei contributi. Partendo proprio quindi dai quadri della dichiarazione dei redditi, ho creato questo programma. Questo programma vi per, consente assolutamente di farvi da soli, calcolo delle tasse, calcolo dell'Inps, eh, sapere saldo, acconti, eh, si può discutere anche volendo delle rateizzazioni, rateizzazioni diciamo un pochino più complesse, anche perché ogni anno spesso ci sono tante di quelle varianti sulle rateizzazioni che non è facilissimo inserirle in un programma, però c'è tutta questa possibilità, non solo con questo programma, per esempio si possono fare facilmente i preventivi, perché se uno inserisce dentro, faccio un preventivo da 1000 euro, vedo immediatamente in un clic, come dico io, comunque semplicissimamente si vede eh, quanto pesa fisco, tasse INPS su quell'importo che voi magari avete idea di proporre al vostro cliente, così già sapete quanto è il guadagno netto e via di questo passo. Quindi intanto questo calcolatore vi consente tranquillamente di fare questi... Conti al, al centesimo. Questo ovviamente si può fare perché stiamo nel regime forfettario. Per un regime ordinario tutto questo ovviamente è impensabile perché il regime ordinario va anche dal presupposto della differenza, il reddito nasce dalla differenza tra costi e ricavi. Quindi non è possibile fare uno schema e applicarlo nello stesso identico modo come invece si può fare per il forfettario perché lo sapete, il forfettario deriva il suo reddito partendo dalle fatture incassate moltiplica per la percentuale di forfettizzazione che è in funzione del vostro codice ad eco all'interno di questo programma ci sono tutti i codici ad eco che sono migliaia previsti dal legislatore ma ho pensato di fare ancora di più per questo è stato un po' il primo step è nato un anno e mezzo fa ma io lo vedevo che non era sufficiente quindi la mia proposta oggi qual è? Questo è un po' il mio progetto anche per gli anni futuri, se io riuscirò a realizzarlo, perché non lo so se sarà così forte, capace anche di portarlo avanti, perché comunque probabilmente è un progetto ambizioso. Io ho voluto creare qualcosa che ho chiamato e eh, voglio chiamare scuola fisco, perché io vorrei essere proprio di aiuto a tutti voi per riuscire a rispondere a tutte quelle domande a cui spesso non trovate risposta. Il web è pieno di articoli, potete leggere di tutto, la maggior parte, vi garantisco che la metà almeno non sono assolutamente attendibili o perlomeno non sono scritti bene. Spesso sono anche vecchi, obsoleti perché nel frattempo le leggi cambiano e quindi vi portano anche fuori strada. Visto tutte le domande, ripeto, che ho ricevuto in questi anni, e sono veramente tantissime, ho pensato di proporre questo servizio che comunque ha un costo limitatissimo molto molto molto basso e io posso rispondere alle vostre domande è chiaro che stiamo parlando di domande chiare, precise, tutte sul forfettario poi una consulenza seria se ci sono problemi veramente importanti che vanno armonizzati spesso la consulenza diventa veramente necessaria però con questo tipo di servizio sicuramente potrete avere tantissimi vantaggi e tanta semplificazione alla vostra attività con la vostra partita IVA parliamo sia di professionisti che ovviamente business quindi parliamo anche di artigiani e commercianti per esempio il calcolatore c'è in due versioni perché ovviamente il conteggio dell'IMSS è diverso le tasse si pagano nello stesso modo ma l'IMSS no e chi tra di voi magari è stato professionista e poi è passato a commerciante lo sa ma la cosa più importante di questa scuola che ho voluto ipotizzare che ho voluto creare diciamo adesso è già partita, già esiste tra l'altro credo che nella welcome bag abbiate il link anche con uno sconto insomma previsto per questo friend camp ma soprattutto è proprio un progetto mio che vorrei passare da commercialista tradizionale online a proprio formatrice e divulgatrice cioè vorrei veramente dare, darvi un vero supporto per tutto quello che c'è da sapere in generale sul forfettario, quindi rispondere alle vostre domande in maniera veloce, semplice, c'è proprio un gruppo riservato e quindi lì tutte le settimane io rispondo alle vostre domande in diretta, quindi comunque c'è un contatto con me ben preciso, però qualcosa insomma di molto mirato per poter seguire in qualche modo la vostra attività. Eh, io spero che questa cosa come dire, possa avere mh, successo perché per me potrebbe essere, come dire, quasi, non voglio dire una vocazione, però una missione, insomma, qualcosa che a me piace molto, perché io vedo che questo aspetto di poter spiegare, aiutare le persone, eh, ma veramente, cioè, è stata un po' una novità anche per me, ecco, non pensavo di poter riuscire a fare tutto questo, ma ogni volta che faccio le consulenze, ogni volta che spiego anche ai miei clienti tutto, tutto quello che c'è, diciamo, le vostre domande, i dubbi, le domande che mi vengono poste, Vedo che veramente c'è soddisfazione, diciamo, dall'altra parte, chiaramente indirettamente anche da parte mia. Quindi questa cosa io spero veramente che possa essere utile. Laura, ascolta, eh, no, uno mi piace molto questa idea che comunque eh, anche tu mi, ci faccia da testimonial per il Freelance Camp, eh, dicendo che il Freelance Camp è stato un attivatore di eh, network e di business. Credo che... devo oh, questo sono dieci anni che lo facciamo e è una delle cose che mi hanno dato sempre più soddisfazione, come eh, gli altri co-founder, che abbiamo visto nascere molti progetti, crearsi. Eh, infatti è per questo capito, che te l'ho voluto dire, siccome insomma, poi ci conosciamo, per me è stato veramente il punto di partenza, è come una data di nascita, 10 ottobre 2018 mettiamola così. No, è fantastico devo dire che in questi anni comunque in questi dieci anni sono cambiate anche molte cose dell'essere freelance insomma io mi ricordo io sono una di quelli che ha fatto il regime dei minimi al 20% quindi quando le persone si allentano del passaggio dal 5 al 15 dico vabbè insomma potevate guarda non ditemi cioè, niente. cioè veramente, veramente io, io leggo delle cose Alessandra ci tengo a dirlo certe volte leggo delle cose aberranti, posso usare questo termine cioè direi la parte da io è un bagno di sangue, io veramente è una cosa odiosa, perché basta farsi due conti, cioè non ci vuole tanto, ma è veramente semplice. E questo è un, io... tema, è un tema che abbiamo anche affrontato tante volte, nel senso che eh, un, da un certo punto di vista eh, siamo sempre stati poco formati e chi passa sì. da dipendente sì. a, eh, diciamo, a lavoratore autonomo, fai conti come se, eh, insomma, certo. fai i conti con quello che fa pagare la sua azienda e fai i conti con quello che riceve la fattura che non va bene. Perché poi, come fra l'altro diceva, spiegava anche ehm, Piero, prima c'è anche un costo per il mantenimento del lavoro che è da considerare. Certo. Certo. Però devo dire che in questi sì. anni, e spesso ce ne hai parlato anche tu, credo che uno dei tuoi talk sia stato forse quello della seconda edizione romana, eh, proprio sul, nel momento in cui il regime dei minimi, i forfettari sono passati dai 30.000 ai 65.000 euro di... È, è stato proprio un passaggio è totale, anzi visto che c'è di questa cosa, ci sono dei rumors, però ragazzi sono proprio rumors, eh, quindi niente di concreto, ancora non abbiamo visto niente di scritto, ma si scrive da qualche parte che potrebbero pure portarlo dai 65.000 ai 100.000 io non volevo fare il talk su questo, Alessandra, perché sono no. rumors, quindi diventa lo sai. Può reale verso noi sfigati dell'ordinario, <ride> non lo so. Oppure, oppure, oppure qualcuno di voi dall'ordinario mi passa al forfettario. Eh, dopo sì, non lo società, so, allora, allora, SRL, eh, certo. Eh, allora, Alessandra, i tempi sono duri, quindi io capisco pure che anche le persone vadano aiutate, perché ovviamente in un momento come questo... Alcune attività di tipo politico potrebbero anche servire a far risalire determinate economie che sono state molto molto schiaffeggiate dal Covid, no? per non dire chi ha chiuso. Hai citato l'SRL, se mi permetti voglio dire un'altra cosa. Io ho ascoltato, e qui io veramente resto basita, io credo di essere una persona a certe volte quasi ingenua, io ho ascoltato un commercialista anche noto, che si presenta online, che faceva un discorso alle persone che una volta raggiunti, udite, udite, i 40.000 euro di fatturato, era meglio aprire una SRL. Allora io vi dico, ragazzi, eh, a rischio di denuncia, ma tanto non faccio nomi, cioè io questa persona la radierei dall'albo. È vergognoso dire una cosa del genere. Lo sai quante persone mi sono arrivate in questi anni che hanno aperto una SRL semplificata? Pensando che non avevano nessun obbligo perché la SRL è semplificata il notaio non lo paghi, ma a parte il notaio, da lì poi paghi tutto come qualsiasi altra SRL. Allora, per dire la parola che hai detto, te quello che manca è la cultura fiscale in questo paese. Assolutamente. Sì. Io Proprio devo zero. dire: ho apprezzato, ho apprezzato invece che finalmente si sia rimesso mano all'IRP, agli scaglioni IRP, alle aliquote IRP. Che e che ci hanno dato pure un po' di ira, ira per a qualcuno. E anche un pochino agli ordinari, insomma, perché è vero che certo. eh, chiaramente iniziare è sempre, insomma, richiede eh, tempo e richiede anche un trattamento agevolato, però è anche vero che anche quando vai avanti, poi generi comunque business per altre realtà. Certo, per altre persone, quindi... certo io sono d'accordissimo, secondo me infatti il forfettario dovrebbe essere visto come la base di partenza, un trampolino di lancio, cioè il modo di agevolare chi vuole iniziare. Poi è chiaro, se si cresce, ben venga la crescita, l'azienda o il professionista, diciamo, si struttura in maniera diversa e a quel punto allora, il discorso cambia però siccome io insomma spesso sono veramente a contatto delle persone che sono all'inizio quindi non parliamo di imprese avviate e lì ti dico che veramente la cultura quindi queste idee sbagliate circolano in giro in una maniera impressionante proprio una mancanza culturale di questo paese dal punto di vista fiscale è immensa quindi ma magari riuscire a mettersi un progetto ancora più importante proprio per, per far capire le cose alle persone ma io poi chiudo, eh. ho fatto questa settimana due consulenze, sono rimasta scioccata che neanche il commercialista pagato dalla persona che mi ha chiesto la consulenza era in grado di dirle cose che comunque andavano certamente un a approfondito perché ci sono dei meandri immensi nel fisco però specialmente per chi è forfettario, posso dire pure con una parola non tanto carina io penso che vengano un po' snobbati spesso, certo non da tutti, ma c'è questa tendenza da parte diciamo della categoria dei miei colleghi a considerarli un po' marginali perché ovviamente spendono meno sono clienti che portano meno denaro però questo non lo trovo assolutamente... Non è eticamente corretto. Io devo dire anche in questo comunque il mercato in questi anni è cambiato. Io mi ricordo Molto. che fino, veramente fino a qualche anno fa era abbastanza ehm, comune eh, che quando dicevi al commercialista vorrei andare nei minimi, vorrei andare nel forfettario, ti scoraggiava perché non eri certo. più un cliente buono. Poi invece ci sono create delle nicchie commercialistiche sì. e i forfettari e che va benissimo perché comunque certo. ce ne sono sempre di più. È chiaro che in questo il passaggio del limite dai 30 ai 65 mila euro di fatturato ha aiutato perché ha ah, aperto... Eh, è certo, un certo ovvio. Certo. No. Bene. Bene. La Laura, ti ringrazio del tuo contributo. Grazie eh, a te. Sapete che Laura comunque è sempre online, ormai la trovate. Insomma, googlate su <ride> Facebook, la trovate sicuramente abbastanza direi anche il canale youtube ovviamente non ci ho lavorato molto però anche il video vostro dei Freelance Camp lo riposto sempre, lo trovate ottimo, <ride> sono fatti per questo <ride> grazie mille. Bene, grazie a voi, grazie a te Alessandra. Ciao a tutti.